Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare la borsa con questi materiali che vedete qui. Abbiamo qui spaghetti maxi da merceriameri.it che si può lavorare o con 5 e mezzo o con numero 6 ed è un prodotto in Italia, confezione da 500 grammi. Questo è un po' Un pochettino grosso da questo qui che è spaghetti normale che si lavora con 3 e mezzo 4, e vedete un po' più piccolo. Il filato. Quindi potete scegliere sia uh, questo tipo spaghetti normale o con spaghetti maxi, ma io andrò a lavorare con spaghetti maxi. Ho preso l'uncinetto numero 5 e mezzo, come vedete qui c'è questa borsa di juta che ha già la chiusura e poi i manici in pelle per l'estate è una borsa molto comoda e capiente quindi noi andremo a fare una lavorazione per rivestire questa borsa in juta Potete trovarla anche da MecceriaMeri.it sia con i manici in bambù, sia con i manici in pelle. Non avete bisogno di altro perché questa aiuta farà sia come da fodera e sia come eh, il sostegno per la borsa. Prima di iniziare il lavoro vi voglio chiedere eh, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche per i prossimi video adesso passiamo al tutorial vi spiego una cosa noi dobbiamo andare a fare il fondo lavorare un fondo che deve ricoprire questa base di juta quindi le catenelle che andrò a montare ricoprirà questa base Ve lo sto spiegando se dovete utilizzare questo qua, le catenelle saranno uguali, magari un numero in più o un numero in meno, però la lavorazione sarà un multiplo di 8 più 1 come punto che noi andremo a utilizzare. Quindi qualsiasi filato che utilizzate per ricoprire eh, il fondo dovete montare le catenelle che devono ricoprire qui e avere anche questo multiplo di 8 più 1. Adesso andiamo a avviare le catenelle per ricoprire la nostra base. Prendiamo il filato, prendiamo l'uncinetto, andiamo ad avviare 43 catenelle. Ho avviato 43 catenelle. E vedete qui si vede la misura perché poi quando andremo a fare il contorno della base andremo ad arrivare a questo punto qui. Adesso andiamo a lavorare un po' di giri di maglie basse per avere la misura, l'altezza della nostra base. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile Continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo a ripetere una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. E dobbiamo lavorare altre 14 righe per avere tezza del nostro fondo. Ho terminato di lavorare i giri per l'altezza della nostra base, abbiamo 14 righe in totale. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo. Prendiamo l'uncinetto sempre 5 e mezzo e andiamo a lavorare il perimetro della nostra base. Prendiamo il filo. Andiamo a agganciare qui dal lato corto. Inseriamo l'uncinetto. Prendiamo il filo. Una catenella rientriamo nello stesso punto facciamo una maglia bassa adesso andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare all'angolo Arrivando a quest'angolo lavoriamo due maglie basse, continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo dobbiamo fare due maglie basse. La stessa cosa faremo qui. Due maglie basse e due maglie basse nei quattro angoli. Negli altri punti dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il perimetro arrivando a questo punto tagliamo il filo e andiamo a chiudere il lavoro ricreando l'assola di chiusura e andiamo a bloccarlo dietro qui la nostra base è pronta, il nostro fondo è pronto, vedete, corrisponde preciso alla base della borsa di iuta. Prendiamo sempre la nostra base, adesso andiamo a preparare il contorno prima di iniziare il punto scelto. Prendiamo il filato andiamo a lavorare una maglia bassa in costa in ogni punto disponibile senza aumentare negli angoli quindi prendiamo il filato inseriamo qui sempre da parte corto una catenella rientriamo una maglia bassa adesso andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro Continuiamo a lavorare una maglia bassa in costa fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro di maglia bassa in costa. Adesso tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. adesso la nostra base è pronta arrivando a questo punto abbiamo il nostro fondo pronto dobbiamo andare a dividere in questo modo la parte frontale il retro, il dietro, i due laterali abbiamo 116 punti in totale ho diviso mettendo i marca punto qui quindi da questo lato abbiamo 15 punti 15 punti senza contare dove abbiamo messo i marca punto di qua abbiamo 41 punti che sono 8 un multiplo di 8 più 1 per chi punto che andremo a realizzare ci servirà da questo lato un multiplo di 8 più 1. Prendiamo il nostro fondo, andiamo a lavorare il pannello qui da questo lato, quindi davanti. Prendiamo il filato, andiamo ad inserire l'uncinetto in questo punto, dobbiamo lasciare questo qui. Una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo 5 maglie alte. 2 catenelle saltiamo 1, 2, 3 in questo lavoriamo una maglia bassa e questo è il nostro motivo di nuovo lavoriamo 2 catenelle 1 e 2 saltiamo 1, 2, 3 in questo qui lavoriamo 5 magliate di nuovo 1 e 2 catenelle saltiamo 1, 2, 3 in questo punto lavoriamo una maglia bassa di nuovo uno e due catenelle saltiamo 1 2 3 in questo lavoriamo cinque maglie alte di nuovo due catenelle Saltiamo 1 2 3 in questo lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle. Saltiamo 1 2 3 in questo lavoriamo 5 maglie alte. di nuovo 1 e 2, saltiamo 1, 2, 3, in questo lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, 3, in questo lavoriamo 5 maglie alte, 2 saltiamo 1 2 3 in questo lavoriamo una maglia bassa e così abbiamo completato la prima riga la seconda riga lavoriamo 1 2 3 4 5 catenelle e giriamo il lavoro 5 catenelle, saltiamo 1 e 2. In questo lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questa maglia alta. In questo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia nello stesso punto. Una catenella saltiamo questo. In questo lavoriamo una maglia alta, due catenelle, sattiamo questo e andiamo a lavorare una maglia alta qui, una catenella saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglietta, una catenella e una maglietta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglietta, quindi questo è il motivo, di nuovo due catenelle, saltiamo questi, Entriamo qui e lavoriamo una magliata, una catenella, saltiamo questi. in questo lavoriamo una magliata, una catenella e una magliata nello stesso punto che sarebbe punto V. Una catenella, saltiamo questo, una magliata, di nuovo due catenelle, saltiamo questi, entriamo qui. E lavoriamo una maglietta, una catenella, saltiamo questo, una maglietta, una catenella e una maglietta nello stesso punto. Una catenella, saltiamo questo in questo lavoriamo una maglietta. Due catenelle, saltiamo questi, entriamo qui, lavoriamo una maglietta, una catenella, saltiamo questo in questo, lavoriamo una magliata, una catenella, una magliata nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo in questo, lavoriamo una magliata, nell'ultimo punto qui, lavoriamo una magliata doppia, quindi carichiamo il filo due volte entriamo qui e andiamo a lavorare 1 2 e 3 e così abbiamo completato la seconda riga 3 catenelle giriamo il lavoro 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto andiamo a lavorare 2 catenelle e una maglia bassa in questo dove c'è il punto V andiamo a lavorare una maglia bassa in mezzo due catenelle. Andiamo a lavorare 5 maglie alte in questo spazio. Di nuovo ripetiamo due catenelle una maglia bassa qui due catenelle e cinque maglie alte in questo spazio qui 2 catenelle, una maglia bassa nello spazio del punto V, 2 catenelle e 5 maglie alte in questo spazio qui delle due catenelle precedente. 2 catenelle una maglia bassa nello spazio qui due catenelle e cinque maglie alte qui due catenelle una maglia Bassa qui, due catenelle, e chiudiamo con tre maglie qui sopra, e così abbiamo completato. La terza. Riga. quarta riga, tre catenelle e giriamo il lavoro e una maglia alta nello stesso punto allora abbiamo due, abbiamo lavorato tre catenelle, una magliata, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una magliata, due catenelle, in questo lavoriamo una magliata, una catenella, saltiamo questo in questo lavoriamo. Una magliata, una catenella e una magliata, una catenella, saltiamo questo in questo lavoriamo una magliata. Di nuovo due catenelle. Saltiamo questi qui, entriamo qui e lavoriamo una magliata, una catenella, saltiamo questi in questo lavoriamo una maglietta una catenella e una maglietta nello stesso punto una catenella saltiamo questo e una maglietta due catenelle saltiamo questi entriamo qui e lavoriamo una maglietta una catenella saltiamo questo in questo lavoriamo una magliata una catenella e una magliata nello stesso punto una catenella saltiamo questo e una magliata due catenelle saltiamo questi e una magliata una catenella saltiamo questo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 E così abbiamo completato la quarta riga. Dobbiamo andare a ripetere per avere la tezza desiderata, la tezza della nostra borsa di juta. Dobbiamo andare a ripetere questa sequenza dalla prima riga fino alla quarta riga. Quindi dobbiamo ripetere la prima, seconda, terza e quarta riga più volte fino ad avere l'altezza desiderata o l'altezza della vostra borsa di juta una catenella che giro il lavoro entro qui e lavoro una maglia bassa 2 catenelle carico il filo salto questo entro questo e lavoro 1 2 3 4 e 5 maglie alte 2 catenelle entro qui e lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto questi entro in questo spazio e lavoro 5 maglie alte 2 catenelle entro in questo spazio del punto V e una maglia bassa 2 catenelle entro in questo spazio e 5 maglie alte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 entro qui, cinque maglie alte due catenelle entro qui e lavoro una maglia bassa e così ho completato la quinta riga quindi continuate così a ripetere dalla, questa sarebbe la prima riga ripetuta quindi ripetiamo fino ad avere l'altezza desiderata ho ripetuto le sequenze quindi ho fatto 1 2 3 4 sequenze del motivo ho ricominciato la prima riga mi fermo qui adesso da qui a qui devo andare a lavorare delle righe di maglie basse per coprire questo lato sopra quindi prendo l'uncinetto una catenella e giriamo il lavoro andiamo a lavorare mezza maglia alta qui Entriamo in questo spazio, lavoriamo una maglia bassa. In queste cinque maglie alte, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa. In questa maglia bassa lavoriamo mezza maglia alta, in questo una maglia bassa nelle 5 maglie alte, una maglia bassa in ogni punto di nuovo una maglia bassa, mezza maglia alta, una maglia bassa e una maglia bassa nelle cinque magliette. Di nuovo una maglia bassa, mezza maglia alta, e una maglia bassa, una maglia bassa in ogni punto. In queste cinque magliette, una maglia bassa, mezza maglia alta, una maglia bassa in questo spazio, una maglia bassa in queste cinque maglie Una maglia bassa in questo spazio e chiudiamo con mezza maglia alta. Una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga e poi dobbiamo ripetere altre 3 righe di maglie basse per ricoprire, per ricoprire questo lato. Ho terminato di lavorare altre 3 righe, tagliamo il filo. E questo è il primo pannello dobbiamo andare a lavorare i due laterali quindi prendiamo il nostro pannello andiamo ad agganciarci qui lasciando sempre qui dove c'è il marca punto inseriamo Una catenella andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile da questo punto una catenella e giriamo il lavoro e lavoriamo una maglietta in questo primo punto e andiamo a lavorare una maglietta in ogni punto disponibile fino alla fine della riga una catenella e giriamo il lavoro andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga Una catenella e giriamo il lavoro e lavoriamo una maglia alta in ogni punto disponibile fino alla fine della riga quindi per il laterale dobbiamo andare a ripetere una riga di maglia bassa e una riga di maglia alta fino ad avere la stessa altezza di questo ho terminato di lavorare il laterale ho fatto 14 righe di maglie basse e 13 righe di maglie alte quindi alternando questi due punti ottenuto questa altezza per il laterale in totale abbiamo 27 righe la stessa cosa sono andata a fare dall'altro lato e così i nostri due laterali sono pronte giriamo il lavoro dobbiamo andare a lavorare questa parte del pannello che noi possiamo anche utilizzare sia come davanti o come dietro della borsa dipende da ognuno prendiamo sempre il nostro uncinetto numero 5 e mezzo inseriamo qui e andiamo a ripetere le sequenze del nostro punto che abbiamo fatto da questo lato però la differenza sarà che noi non faremo tutta questa altezza andremo a fare solo 11 righe prendiamo il filato, inseriamo una catenella, rientriamo e lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle saltiamo 1 2 3 nella quarta lavoriamo 5 maglie alte Di nuovo 2 catenelle saltiamo 1 2 3 nella quarta lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle saltiamo 1 2 3 lavoriamo 5 maglie alte in questo punto 2 catenelle continuiamo a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga arrivando alla fine della riga saltiamo 1, 2, 3 in questo punto lavoriamo una maglia bassa seconda riga 1, 2, 3, 4, 5 e giriamo il lavoro andiamo a lavorare una maglia alta qui saltando queste due catenelle entriamo qui e lavoriamo una maglia alta una catenella saltiamo questo in questo lavoriamo punto v che sarebbe una maglia alta una catenella e una maglia alta nello stesso punto una catenella saltiamo questo in questo lavoriamo una magliata 2 catenelle saltiamo questo entriamo in questo punto e lavoriamo una magliata una catenella saltiamo questo lavoriamo una magliata una catenella e una magliata nello stesso punto una catenella, saltiamo questo in questo. Lavoriamo una maglia alta. Andiamo a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, carichiamo due e andiamo a lavorare una maglia qui in questo punto. 3 catenelle 1 2 3 e giriamo il lavoro. Terza riga, andiamo a lavorare 2 maglie alte in questo punto 2 catenelle. Entriamo in questo, lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle entriamo in questo spazio e lavoriamo 5 maglie alte 2 catenelle entriamo nel punto V e lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle entriamo in questo spazio delle due catenelle precedente e lavoriamo 5 maglie alte continuiamo a ripetere questo motivo fino alla fine della riga arrivando alla fine della riga andiamo a lavorare 3 maglie alte in questo punto 3 catenelle e giriamo il lavoro andiamo a lavorare una magliata in questo punto una catenella saltiamo questo in questo lavoriamo una magliata 2 catenelle saltiamo questo in questo lavoriamo una magliata una catenella saltiamo questo in questo lavoriamo punto V. una catenella saltiamo questo in questo lavoriamo una maglia alta 2 catenelle saltiamo questo punto entriamo in questo e lavoriamo una maglia una catenella saltiamo questo punto in questo lavoriamo punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo in questo una maglia alta andiamo a ripetere la sequenza fino alla fine della riga arrivando alla fine della riga andiamo a lavorare due maglie alte qui e così abbiamo completato le quattro righe adesso dobbiamo andare a ripetere la sequenza fino ad avere 11 righe ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 righe di questo motivo tagliamo il filo dobbiamo andare a lavorare questo pezzo qui sopra, dobbiamo andare a lavorare solo questo pezzo. Adesso andiamo a lavorare la fascia di sopra. Si può lavorare assieme, si può lavorare anche distaccato, ma io lo lavorerò distaccato perché per separare il pannello di sopra e a questo di sotto. Prendiamo il filo, abbiamo 42 catenelle.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 una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo adesso a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile e la dobbiamo ripetere per altre 4 righe, quindi abbiamo già 1, 2, dobbiamo andare a ripetere altre 3. Arrivando a questo punto tagliamo il filo. E così Abbiamo terminato questo piccolo pannello di 5 righe. Dobbiamo andare a completare il bordo di questo pannello. Quindi agganciamo qui dove abbiamo le 3 maglie alte Inseriamo l'uncinetto qui prendiamo tutte le due assole una catenella e lavoriamo una maglia bassa in questo punto nel successivo una maglia bassa nel successivo una maglia bassa una catenella e giriamo il lavoro dobbiamo andare a ripetere alcune righe di maglie basse fino ad arrivare all'altezza di questo pannello fino a qui dobbiamo andare a ripetere il giro di maglie basse fino ad arrivare a questo punto ho terminato di lavorare 11 righe di maglie basse la stessa cosa andrò a fare in queste tre maglie alte prendo l'uncinetto inseriamo qui Una catenella e lavoriamo una maglia bassa in questo lavoriamo una maglia bassa in questo lavoriamo una maglia bassa una catenella e giriamo il lavoro più andare a ripetere altri 10 ricche per avere l'altezza desiderata Quindi continuiamo a ripetere delle righe di maglie basse in queste tre punti fino ad avere in totale 11 righe. Ho terminato di lavorare anche questo lato. Guardate questo lavoro, questo è un progetto per una borsa, ma allo stesso tempo potete anche utilizzarla per fare un top estivo. Perché ogni mio progetto mentre lavoro mi ispira a un altro la lavoro? Vediamo se riuscirò a fare un top o anche una tunica con questo motivo. Fatemi sapere cosa ne pensate se vi è venuta questa quest idea mentre guardate questo lavoro. Adesso abbiamo terminato il nostro pannello, passiamo a cucire il pannello e poi montare alla borsa di juta prendiamo l'ago da lana inseriamo il filato prendiamo la nostra borsa posizioniamo in questo modo ricordate dove abbiamo i marca punto inseriamo il filato qui prendendo solo un'assola e prendiamo un'assola di questa qui e ripassiamo qui Siamo questo qua con e adesso continuiamo a prendere una sola di questo e una sola di questo qui. Continuiamo a cucire in questo modo prendendo una sola così e una sola di questo. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. La stessa cosa andremo a fare. A tutti i pezzi quindi questo è il metodo che andremo a utilizzare per cucire i nostri pannelli ricordatevi sempre una sola dovete prendere continuiamo così per tutti i pezzi del nostro pannello Arrivando a questo punto, da parte di dietro dobbiamo andare a cucire questo qui. Applichiamo in questo modo facendo compacciare le righe. Continuiamo prendendo il filo e passiamo di qua. Sempre una sola. Ho terminato di cucire tutti i laterali. Vedete? Da questo lato abbiamo questa apertura che servirà come una tasca. Adesso prendiamo la nostra borsa in juta Ho messo un po' di carta per far uscire il fondo e andiamo ad inserirla dentro in questo modo Sistemiamo bene. Prendiamo delle mollette per fissare qui il laterale. e andiamo a fissare questi qua la stessa cosa andremo a fare da questo lato a fissare a fissare la nostra borsa qui con delle mollette prendiamo il filo e prendiamo l'ago questo è il filo di nylon trasparente e andiamo a cucire in questo modo passiamo il filo così e andiamo a prendere i fili in questo modo Quindi continuiamo a cucire in questo modo per tutti i perimetri. continuiamo così fino alla fine del giro. ecco la nostra borsa è pronta abbiamo la chiusura già che porta l'aiuta fondo la borsa è morbida quindi si prende la forma secondo le cose che mettiamo dentro qui ho fatto la tasca per poter inserire il giornale o qualche altra cosa che vogliamo quindi spero che il tutorial vi piaccia ci vediamo al prossimo video ciao